Che cos'è l'ordine nelle costellazioni familiari? Questa è una domanda molto interessante perché durante il lavoro posso scoprire che io non sto rispettando l'ordine all'interno del sistema familiare. Se vedo che un genitore è più debole penso di io prendere il suo posto, di essere più in, io in grado di fare delle cose al suo posto, ma in realtà questo non funziona perché sono i figli a ricevere e i genitori a dare e quindi nel momento in cui entro in contatto con questa semplice legge riprendo il mio posto e soprattutto rispetto, e questo è molto importante, chi è venuto prima di me e abbraccio a piene mani la mia vita.